mondo sì sono partito per l'ennesima volta altro viaggio lungo chi mi segue su instagram sa benissimo dove sto andando ma a voi lo racconto dopo perché sono già in ritardo devo prima passare a casa di mio fratello lasciargli un po di cose e, e poi parto ufficialmente quindi a dopo visto che sono nel nulla delle campagne vercellesi, delle risaie tra Pezzana e Caresana, provo a farvi un piccolo riassunto, una piccola spiegazione di questo nuovo cicloviaggio. Questo cicloviaggio l'avevo programmato per l'estate scorsa, quando poi l'ho messo nel cassetto per intraprendere quello che poi ho fatto insieme a mio fratello in Europa, Germania, Austria e Giudini. lì in questi giorni avevo un po' di pensieri e l'unico modo che ho ultimamente per sciogliere e scacciare i miei pensieri è saltare in bicicletta e pedalare e i soliti giri che faccio da 50, 60, 70 km intorno a casa non bastavano più e quindi mi sono detto e perché non tirar fuori dal cassetto quel progetto dell'anno scorso e fare al posto che i soliti 50, 60, 70 km al giorno non farmene 2300 e arrivare fino a Palermo sì perché allora il progetto è di arrivare comunque a Reggio Calabria facendo le ciclovie più importanti lungo la mia strada ovvero la Voghera Varzi, la Greenway Voghera Varzi poi andare a fare la ciclovia del Sole, la ciclovia Foot Valley dell'Emilia, e la ciclovia dei Trabocchi e poi anche la ciclovia dei parchi di Calabria. Solo che poi mi sono detto: ma una volta che sono a Reggio Calabria passo a salutare i miei amici, magari faccio un salto anche fino a Condofuri, mi allungo fino a Condofuri a vedere i posti di dove ho passato un sacco di estati e... e poi niente, prendo un traghettino me ne vado in Sicilia per arrivare almeno fino a Palermo per poter tornare poi a casa col traghetto sì perché non mi faccio anche il ritorno pedalando credo. e quindi da Palermo credo sia il punto più semplice per prendere un traghetto e tornare a Genova questo è il progetto chi mi segue su Instagram sa già se è andato a buon fine e se non è andato a buon fine, gli altri di voi lo scopriranno qua guardando i video su YouTube perché come sapete non edito mentre viaggio come fa Omar ma faccio tutte le clip e poi una volta tornato a casa faccio tutti i miei editing del caso quindi non vi resta che seguirmi, ciao ragazzi a dopo. sulla camera non c'è tanto traffico ma ci sono camion e siamo in l'omellina Ah, eh... ragazzi mi è stato detto di stare attento quando arrivo al sud perché le strade spesso hanno l'asfalto molto rovinato adesso sono a semiana lomellina quindi piena lombardia guardate un po guardate qua la strada com'è Non mi sembra che qui sia ottimo, anzi. Uff! Che fatica! Si pedala ragazzi, si pedala! Dura su questo paese qua Ve l'avevo già fatta Quindi andatevi a recuperare il video Questa volta ve lo risparmio Si parlava di Asterix e Obelix Vi dico solo questo Buona giornata Tra l'altro ragazzi Questi mi sembrano proprio colpi di fucile eh? Qua Lì Là sopra E anche qua sul muro Guardate qua Qui sparano Altro che Asterix e Obelix Mm-hmm. <laughs> Bene, bene, bene, I primi 62 km pedalati, sono ormai quasi a Voghera, mi sono finalmente fermato per la pausa uovo sodo e sandwich, pausa pranzo, buon appetito a tutti! Panno come i matti, pausa pranzo fatta, abbastanza in fretta anche perché come vedete non c'è un gran sole non si sta molto bene la temperatura non è malvagia eh. ci sono 15 gradi ma c'è un costante vento freddo oh. oggi va così spero che sia l'ultimo pezzo su questa provinciale sono quasi a Voghera e da lì finalmente salto dentro la Greenway Voghera-Varzi pedalo e ne vengo fuori speriamo che venga fuori anche un po il sole fa solo finta ma sto vento è massacrante Avete visto a Voghera ci sono arrivato, adesso non mi resta altro che trovare l'imbocco della Greenway. 5 minutes later ed eccolo qua l'imbocco della Greenway. Ci siamo giù di là. Game on ragazzi, game on. bella la Greenway, eh? peccato che come al solito, mia fortuna, il vento che c'era oggi, ce l'ho tutto contro, tutto contro, pedala Gioppino, pedala, voglio fare ancora un po' di chilometri, dai Gioppino, dai pedala, guardate questo tratto asfaltato di fresco e si viaggia che è un piacere e qui c'è anche la testimonianza che era veramente la vecchia ferrovia che era Varsi, guardate qua ci sono ancora due pezzi di binari Sono le 5, ho fatto 100 km esatti, mi sono infilato in questo boschetto dove c'è un bel sentiero e sto cercando una zona abbastanza pulita dove poter bivaccare e mettere giù la tenda. Qui potrebbe già essere utile questa zona qua, ma faccio ancora due passi lì avanti vediamo se trovo qualcosa di meglio, se no qui va bene e stop vi faccio sapere e invece di quest'angolino qua cosa ne dite Eh? qua posso piazzare la tenda una volta che ho ripulito un po' da tutti quegli rami che ci sono in giro sono circondato dagli alberi la ciclovia la greenway è là sopra più in alto c'è la strada lontana che neanche mi vedono assolutamente lì in fondo c'è un fiume che ne dite per me è l'ottimo quindi Vado a prendere la bici che l'ho abbandonata là in fondo, mi piazzo qua, pulisco e la tenda la monto quando inizia a far buio ma inizio ad accamparmi in questa zona, eh? A dopo ragazzi! E se non è già... alla fine ho fatto che montare la tenda, guardate qua, anche se non è il tramonto ma poco ci manca e comunque sono come vi ho fatto vedere in questo boschetto dove nessuno mi vede nessuno mi trova e quindi ho preferito montarla perché sta iniziando a far veramente freddo e quindi tra poco mi preparo anche da mangiare e mi infilo in tenda a dopo per la buonanotte e questa sera lo chef propone pasta al pomodoro come quasi tutte le sere di questa settimana perché questo mi sono portato buon appetito a tutti ragazzi fa parecchio freddo quindi adesso scrivo il post per instagram lo pubblico e mi metto a dormire anche se è prestissimo così domattina mi sveglio presto ma da vento tutto il giorno anche domani raffiche da 25 a 30 km all'ora quindi mi sa che si faticherà domani buonanotte a tutti